D.E.G., Sara Sampaio e Ailei Baldin, regine di cuore alla Fashion Week. In occasione della Milano Fashion Week, Dolce e Gabbana lo scorso sabato ha organizzato uno show segretissimo dietro il suo negozio di Corso Venezia. Ma, anche la sfilata ufficiale, non ha mancato di suscitare stupore tra gli addetti ai lavori. Le passerelle, per il brand italiano, si sono popolate di romantiche regine di cuori. E si sono lasciate calcare da vere e proprie bellezze, Sara Sampaio e Ailei Baldwin su tutte. Scende in campo l'amore. È un inno al romanticismo, la collezione primavera, estate 2018 di Dolce e Gabbana. Le sue modelle, per l'occasione... Si sono trasformate in regine di cuori con tanto di copricapi spettacolari, ironici occhiali e abiti dalle maxi-stampe. Protagonista, ovviamente, il cuore: in tutte le sue fogge ma, soprattutto, nel formato carta da gioco. Perché, in passerella, le carte spuntavano davvero ovunque, plasmavano occhiali surreali. Adornavano cerchietti e cappelli dalle forme stravaganti. Dipingevano enormi regine su lunghi abiti dal fondo bianco. Al ritmo di Crazy in Love di Beyoncé, le modelle hanno messo in scena un vero e proprio inno all'amore: un amore di cui la regina di cuore è il simbolo. A calarsi nei suoi panni, splendide modelle del calibro di Sara Sampaio, Eiley Baldwin fresca di elezione a donna più bella del mondo secondo Maxime, Elsa Osk, Zenia Katava, Lia Pavlova e Vika Ignatenko, che hanno sfilato di fronte ad un affollato front-off di giornalisti, millennials e fashion blogger da ogni angolo del globo. L'amore è bellezza, recitava la t-shirt indossata da Stefano Gabbana all'uscita finale in Passerella. E, in effetti, tra tiari d'oro e cerchietti con pietre preziose, tra i fiori e le carte da gioco, l'amore nella moda non è mai stato tanto bello. E non è mai stato così gustoso, perché, al fianco dei cuori, per Dolce e Gabbana hanno sfilato anche numerosi riferimenti alla tanto cara Sicilia. Verdure e cannoli hanno plasmato gli abiti delle modelle, mentre in prima fila applaudivano i figli e i nipoti di, Amelia Windsor, nipote della regina Elisabetta, Amber Le Bon, figlia di Simon Le Bon, Rafferty Lad, figlio di Jude Love, erano tutti lì, nel tempio della moda che conta. Sampaio e Baldwin, protagoniste dentro e fuori le passerelle. Protagoniste. Di questa romantica sfilata di Dolce e Gabbana, sono state ovviamente le modelle. Tra loro, Sara Sampaio è stata al centro dell'attenzione anche per il gossip, c'è infatti chi sussurra che, nel cuore della splendida modella portoghese. Abbia fatto breccia niente di meno che Neymarie Lunga R, idolo del calcio mondiale da poco acquistato dalla squadra francese del PSG per la cifra record di 222 milioni di euro. Protagonisti di tantissime Instagram stories insieme, i due hanno in realtà negato una relazione, sostenendo di essere solamente amici. E ai lei Baldwin? La bionda ventenne, nipote di Alec Baldwin, è ormai da tempo in primo piano sulle passerelle di tutto il mondo. Ma è anche una che sa divertirsi. A Milano, la modella è stata al centro dell'attenzione in occasione delle sfilate, sì, ma anche dei parti. A cominciare da quello appunto di Dolce e Gabbana. Un secret show a cui ha preso parte in compagnia di Cameron Dallas, youtuber e attore statunitense classe 1994.